Grazie. In questi giorni molti di voi mi hanno chiesto che cosa stiamo facendo, mi dicono quelli là, quelli del governo, quelli della televisione non ci capiscono e ti credo che non ci capiscano, non li capiamo nemmeno bene noi, non capiamo bene cosa stiamo combinando, sono in imbarazzo, li vediamo contraddirsi, li vediamo in difficoltà, ci continuano a richiamare a una linea, solo che non sanno bene qual è la linea a cui ci richiamano. Sembra quella pubblicità con la linea di Cavandoli, solo che quella faceva ridere e questa un po' ci preoccupa. Usano formule strane continuano a chiedersi chi c'è dietro Civati. Io vedo un sacco di gente davanti, ne vedo molta. E penso che noi dobbiamo essere prima di tutto orgogliosi di questo, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Certo che stiamo facendo una cosa molto strana, diciamo, la stiamo facendo stranissima, la stiamo facendo diversa dal solito. Come sono diversi i nostri sostenitori? Non ci sono nomi altisonanti, non ci sono correnti, non ci sono dirigenti del PD dal 1956, che avevano già fondato il PD allora, per fare la corrente. Ci sono persone come il ragazzo che avete sentito prima che ha preso due settimane di ferie per organizzare questo evento, ci sono le persone come quella ragazza di Ragusa che ha visto che il PD stava prendendo una direzione sbagliata, più o meno come quella che ha preso a livello nazionale e ha cambiato rotta e aveva ragione lei, ci sono persone come quelli che ci stanno seguendo in streaming, magari dall'estero, che sono chiamati cervelli in fuga, una delle espressioni più stupide del mondo ma più dolorose e che magari finanziano questo evento con un piccolo contributo certo che non ci capiscono me ne rendo perfettamente conto e io credo che però a queste persone a queste esperienze noi ci dobbiamo rivolgere ma ci si debba, come dire, rivolgere il Partito Democratico lo debbano fare tutti liberiamoci facciamolo a partire da oggi liberiamo un'estate in cui non si parli di piccioni possiamo farcela ci sono anche qua dei piccioni molto invadenti però liberiamoci da questo linguaggio che non parla più con nessuno, che ci chiude in noi stessi e facciamolo per il bene di tutti quanti. Ecco, questa è la nostra sfida, siamo molto ambiziosi, certamente, e lo siamo perché non ci vanno bene le cose così come sono. Questo è il motivo. C'è qualcuno che dice recentemente, ha detto che Pippo Pippo non lo sa. Non mi capitava dalle è stato un momento un po' alla Paolo Nori, sono ritornato ragazzo. Ma invece io lo so, io lo so molto bene, lo sapete tutti, io lo so che l'abbiamo fatto apposta questo governo, eh, i 101, eh. l'abbiamo fatto apposta perché era troppo rivoluzionario quel governo del cambiamento, non lo potevamo reggere nelle condizioni in cui siamo e non l'ha voluto fare nemmeno Grillo il governo del cambiamento. Io lo so che ci avevano detto che questo governo doveva fare poche cose con urgenza e invece non ne fa nessuna e le rinvia. Io lo sapevo e lo sapevate anche voi. Io lo so che in questi anni abbiamo alimentato la rabbia della politica, con la politica sbagliata e qualcuno che soffiava per confondere ancora di più le cose, lo sapevamo. Però ci dispiace registrare che nessuno stia operando per cambiarla quella politica, nessuno lo stia facendo con un progetto che cambi le cose, perché non basta dire le cose giuste, bisogna farle, bisogna approvarle, bisogna vederle realizzate e questo è il compito di una grande folla di persone che spinge. E questo è questo l'obiettivo della politica. E allora se mi permettete, io sono uno considerato troppo moderato nei toni, riprendo anch'io il titolo del libro di Paolo Nori noi la faremo vendetta ci vendicheremo di alcune cose nei prossimi mesi lo faremo ovviamente in modo democratico noi ci vendicheremo e vendicheremo la credibilità, l'autorevolezza le figure di Stefano Rodotai e di Romano Prodi tutte e due perché non l'hanno capita Vendicheremo le timidezze, le timidezze di questi anni che sono la premessa straordinaria al governo delle larghe intese, sono lunghe intese, vengono da lontano. Vendicheremo le sensibilità mortificate, le sensibilità pensate, pacifista è un problema, è una componente di minoranza del PD essere pacifisti e invece noi vorremmo vendicare le sensibilità di chi pensa che gli F35 si possono, si devono ridimensionare lo faremo in Parlamento e chiediamo come ha fatto Felice Casson che siano coinvolti non solo i parlamentari perché qualche generale ha detto non è compito vostro, era un generale egiziano probabilmente lo faremo anche con gli elettori del PD perché ieri ci hanno spiegato che si può fare, che è assurdo non discutere con voi delle decisioni che dobbiamo prendere. E' questo un partito, è questo il senso della politica. Vendicheremo altre cose perché ci abbiamo da fare. Il menù è molto lungo, vendicheremo Pompei. Io ho chiesto che il Partito Democratico salvi Pompei a qualsiasi costo. Siamo alleati con Bondi, lo terremo occupato, intanto noi sistemiamo Pompei. Dobbiamo vendicare Taranto Inquinata, dobbiamo farlo come problema nazionale, dobbiamo riportare il mezzogiorno in mezzo alla politica italiana, al suo centro. E dobbiamo soprattutto vendicare le aspettative deluse delle persone che si aspettavano dopo vent'anni così di avere una stagione diversa e che sono deluse da quello che è successo incredule e dobbiamo farlo con loro. Allora io lancio, l'ho già fatto l'altra sera, lancio un manifesto contro il tatticismo, contro le cose che ci impegnano moltissimo. Oggi ho letto che Renzi e Dalema hanno litigato. Mi chiedo anche se sia una notizia oltretutto, come consiglio a chi ci segue della stampa mi chiedo se possiamo ridurre la Sant'Anchea pitonessa e nessuno ricorda che la Sant'Anchea è fascista. Guardate che non l'ha detto nessuno! Io non devo aspettare Filippo Tadei che è un mio caro amico e il mio, come dire, leader in campo economico per capire che noi non possiamo togliere l'IMO a chi la può pagare, noi dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro, ce lo chiedono il Fondo, non ce lo chiede il fondo Monetario Internazionale, non ce lo chiede la sinistra del PD, ce lo chiede l'Associazione dei Giovani Industriali a Santa Margherita Ligure, C dice, usa le stesse parole che abbiamo usato noi. E ci chiedono tutti quanti di parlare di Europa come se fosse un fatto immediato, come se fosse la circoscrizione di Reggio Emilia, come se fosse qualcosa di immediatamente traducibile nella politica italiana, non un ente metafisico a cui appellarci, che ci dà delle indicazioni rispetto alle quali noi speriamo di limare lo zero virgola. Noi abbiamo un grande progetto politico, lo dobbiamo costruire fin da ora, perché io capisco che tra piccioni e pitonesse abbiamo poco tempo, ma l'anno prossimo ci sono le elezioni europee e io le vorrei vincere insieme agli altri, come ha ricordato dato Fabrizio Barca l'altra sera ed è per questo lo dico lo dico con un po' di anche impeto che io mi candido a fare segretario del PD non capisco perché ci sia qualcuno che ancora dice che io non lo farò perché è un gioco e se insistete a dire che non mi candido lo faccio a maggior ragione e se mi permettete un passaggio personale non lo faccio per parlare di me anzi io sono un po' schivo e colgo l'occasione per ringraziare Paolo Cossè, Tomas Castangio e Vincenzo Gramarossa che ieri sera sono stati con me a preparare questo discorso indimenticabile perché vorrei dire a loro una cosa la dico a loro, la dico a me stesso, la dico a voi io sono un po' schivo, un po' modesto non sono di quei leader aggressivi a cui ci siamo abituati mediatici, leader mediatici sono fatto così ma per una forma anche di modestia intellettuale, morale, culturale non penso di essere così importante, mi piace di più raccontare le cose che possiamo fare insieme, è per quello che montiamo ogni volta i campeggi, le iniziative, le raccolte di idee, è per quello che abbiamo proposto i referendum, è per quello che abbiamo fatto in questi anni tante cose che non erano mediatiche, ma forse erano giuste. E siccome il motivo deve essere alto noi ci candidiamo perché non lo faccio certo da solo anche se qualcuno sospetta che a Reggio Emilia fossimo in tre lo faccio perché c'è da ricostruire il centro-sinistra guardate che è un compito storico è un compito appassionante ci si potrebbe anche divertire se noi rivendicassimo anche la presenza di Sella per esempio riportiamoli con noi perché io leggo delle cose curiose, no? dice abbiamo vinto le amministrative, eh, ma vai a vedere la coalizione però, vai a vedere i candidati, vai a vedere chi fa il sindaco, vedo Diana qui davanti, chi fa il sindaco di Milano, di Roma, di Genova, fatti delle domande, forse sono quelli i modelli da cui noi dobbiamo ripartire, anche quello di Firenze così la smettiamo di pensare, no perché vi avevo visto, non sta dicendo Renzi. E allora dove lo ricostruiamo il centro-sinistra? Facciamo un percorso insieme, riprendiamo quella strada che abbiamo interrotto. Innanzitutto il popolo delle primarie, erano 3 milioni, non ne ho più chiamati nessuno. Magari qualcuno l'abbiamo pure perso nel frattempo. Magari ci siamo, non ci siamo accorti, eppure qualcuno di noi lo sentiva, che c'erano molti di quel popolo che votavano il PD solo in una delle due camere, un'agenzia immobiliare. E invece bisogna votarlo in tutte e due, ma bisogna dare un motivo per far ritornare quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Io l'appello lo faccio, mi danno del cane da riporto, io insisto, ho un compito e vado avanti. Sono quelli che si sono mobilitati nei comitati per l'acqua pubblica, un episodio anche quello non capito dalla politica nazionale, non si vedevano quei comitati. Sono quelli che hanno raccolto le firme per cambiare il porcellum, eh, lo cambiamo il porcellum, ecco una cosa che facciamo subito è cambiare la legge elettorale, diciamoglielo da Reggio Emilia a tutti quanti. Sono quelli che hanno fatto politica e questo per me è il punto fondamentale che hanno fatto politica fuori dalla politica istituzionale, fuori dai partiti, fuori dalle stanze, fuori dalle consorterie, dai consorzi, l'hanno fatto nel mondo. E per quelle, e consentitemi un passaggio che forse è il più importante, che hanno detto se non ora quando, che in Italia si traduce con mai di fatto. Perché... E allora questa grande... Energia, bisogna portarla al governo del Paese, bisogna portarlo con la capacità di costruire un partito che sia ospitale, che sia un luogo di confronto razionale tra tutte queste energie, pulsioni, idee, che sia un posto dove siamo riconosciuti, ci sentiamo rappresentati perché c'è qualcuno che ne discute con noi, che ci prende sul serio quotidianamente, che capisce che c'è qualcosa di nuovo che si muove. E che non dobbiamo essere per forza noi, lo dico spesso a Fabrizio Barca, il partito deve essere un grande punto d'arrivo di, di tutti questi spunti, di tutti questi spiriti liberi, di tutta questa mobilitazione. E deve organizzarla e deve metterla a punto perché sia una forza di governo. Guardate che questo è il compito anche della vita di questo Parlamento. Io sto continuando a spiegare che le larghe intese ci stanno strette che ci sono delle cose che non dobbiamo votare perché sennò cade il governo perché qualcuno potrebbe appassionarsi anche all'idea perché non si può votare contro le cose che abbiamo fatto noi non possiamo votare contro la mozione per tornare al mattarello per superare il porcello non possiamo votare contro gli impegni della campagna elettorale di Pierluigi Bersani sui cacciabombardieri non possiamo votare contro gli otto punti del cambiamento che ormai sono come le tavole della legge. Non possiamo. E allora candidarsi significa ritornare su questi punti e cercare di precisarli meglio, di fare uno sforzo culturale collettivo perché diventino davvero delle proposte. Io penso che il Partito Democratico debba finalmente parlare di un sostegno universale al reddito degli ammortizzatori sociali che parlino anche i ragazzi che hanno 20 anni che mi guardano stravolti, che c'hai? Perché non ha l'ammortizzatore sociale universale? per quello? Dobbiamo fare in modo che questo contratto unico di cui parla Boeri sia associato a un grande sforzo per la formazione professionale che non deve essere il luogo della corruzione, del compromesso, non si capisce perché abbiamo profanato anche la formazione in questo paese, dobbiamo accompagnare le persone sul, nel percorso dei diritti io voglio che il partito democratico non usi formule perifrastiche sulle unioni civili civil partnership alla tedesca che uno si spaura anche un po' se sono matrimoni sono matrimoni chiamateli come cavolo volete ma se le persone si vogliono ma spieghiamolo voglio un partito democratico che se qualche dirigente va alla manifestazione della FIOM non si debba sentire in imbarazzo lui mentre tutti gli altri sono al governo con Berlusconi, decidiamo dopodiché per rispetto dell'intelligenza di tutti non è che se un dirigente del PD va alla manifestazione della FIOM diventa della FIOM cerchiamo di alzare un po' il livello della relazione politica, perché stiamo diventando un paese di matti. Io voglio un partito democratico che si ponga, come lo chiama Paolo Nori, il sempre più temibile problema del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. Lui ci scherza, però noi l'ambiente l'abbiamo lasciato andare in tutti gli altri paesi, la sinistra fa queste cose qui, direbbe quello là bisogna ritornare a, a mettere l'ambiente al centro della nostra strategia politica ambiente e conoscenza non sono separati dal capitolo del lavoro non c'è uno che si occupa di ambiente e uno che si occupa di lavoro che non si incontrano mai la vogliamo capire? abbiamo visto Mirko Tudino. Tutino è uno che ci invidiano tutti, Grillo lo vorrebbe tantissimo, perché ha spento l'inceneritore di là invece fanno un po' fatica a Parma sono un po' in difficoltà perché ha fatto la raccolta differenziata perché ha spiegato che si dà lavoro che si creano competenze che magari qualcuno si metta a studiare quelle cose e noi dobbiamo fare in modo che questo modello diventi non soltanto una buona pratica che ci siamo rotti i coglioni delle buone pratiche, posso dirlo, di quest'idea che on... e poi c'è capannori che va bene no, l'Italia deve essere fatta così l'Italia e la politica deve far diventare politiche nazionali queste cose, questo è il nostro lavoro. E poi vorrei spiegare delle cose, mi permettete, vado nel tecnico, sto scherzando. Il conflitto di interessi non è contro Berlusconi, è anche contro Berlusconi. Oltretutto non si capisce perché noi dobbiamo fare come Ghedini, quando c'è una sentenza di Berlusconi noi non la commentiamo. Si, no? Sì, si, si umiliano. È così spariscono da... sono in televisione tutta la settimana quando c'è la sentenza no, guarda, c'ho da fare però il conflitto di interessi, ce lo spiegava Lucrezia Ricchiuti prima ce lo spiegano quelli come Davide Mattiello che si occupano di corruzione il conflitto di interessi è un fatto economico oltre che morale è un fatto che cambia le cose che riguarda anche il centro-sinistra a volte e che deve essere un fatto che noi mettiamo in mezzo alla proposta che facciamo io faccio un bando di concorso per un dirigente del PD che vada in televisione a dirle queste cose, che le dica, senza paura, lo diceva prima Paolo Nori, non dobbiamo aver paura della nostra ombra, perché si vede che abbiamo paura, si vede che non siamo convinti, si vede che stiamo mediando quando si accendono le telecamere e stiamo già pensando a come moderare la nostra dichiarazione. Le persone se ne sono accorte e hanno votato esattamente nella stessa proporzione con cui hanno votato noi hanno votato il Movimento 5 Stelle pur sapendo che non aveva un progetto di governo pur sapendo che non era finita lì pur sapendo che era un segnale da dare però questa cosa è successa non più tardi di qualche mese fa e non è cambiato molto allora quelle intenzioni noi le dobbiamo ritrovare e le dobbiamo ritrovare fin dalla prossima settimana io non posso stare in un gruppo parlamentare che settimana prossima Siccome glielo dice qualcuno del collegio di difesa di Berlusconi, non vota queste due parole che Don Ciotti ci ha chiesto di mettere nel codice penale, sul voto di scambio. Noi non possiamo più permettercele queste cose, noi ce le dobbiamo mettere a tutti i costi, dobbiamo fare battaglia per queste cose e voi dovete aiutarci a farla e spiegare che non si può continuare così. e lo dobbiamo fare con quello spirito Andrea Ranieri lo diceva l'altra sera la partecipazione è governo l'autonomia territoriale è governo ma non è che adesso che è sparita la Lega o quasi, noi hanno lasciato Maroni come diciamo, fossile però vivente strano, no è una figura mitologica però non è che se è sparita la Lega noi non facciamo più quello che abbiamo sempre fatto il lavoro sui territori, una riflessione sul superamento delle province un po' meno cretina di quella che stiamo vedendo una riorganizzazione dello Stato perché si lasciano andare le cose che la burocrazia trattiene. Noi dobbiamo essere il partito che queste cose le fa e che le trasforma tutte insieme. Io non voglio farla molto lunga, però tutte queste cose servono a raggiungere il nostro unico e vero obiettivo, che è quello, e anche in questo caso ritroviamo l'orgoglio di una forza di sinistra e di governo, che è quello di superare le disuguaglianze devastanti che ci sono in questo paese facciamo uno sforzo rigoroso non chiamiamola più equità che è una parolina dolce che non dà fastidio a nessuno chiamiamola uguaglianza che è scritta nella nostra Costituzione all'inizio in un posto che neanche Quagliariello vorrà toccare in un posto che rimarrà lì a guidare la nostra come una luce nella lunga notte della democrazia italiana. Le disuguaglianze non sono da abbattere, come dire, con formule necessariamente burocratiche. C'è qualcuno che pensa che il nuovo sia a destra, il nuovo è a sinistra, spieghiamoglielo. E la, e la battaglia per l'uguaglianza non mortifica il merito, sta insieme, chi le separa in un dibattito vuoto non ha capito un fico secco. Noi dobbiamo fare quel tipo di lavoro e con quella impostazione. E io lo dico Enricoletta, io non ho niente contro di lui, sta facendo quello che può e bene, però io vorrei dire che se tutte queste cose sono in contrasto con le larghe intese, noi ce ne faremo una ragione, ce ne faremo una ragione, ce ne faremo una ragione perché non possiamo stare per sempre in queste condizioni, dobbiamo darci dei limiti, dobbiamo essere concreti, dobbiamo dare delle risposte serie per ora e pensare a qualcosa di diverso per il futuro. E per farlo... Ripartendo da quei delusi, da quegli amareggiati, da quelli che si sono sentiti esclusi, espulsi dalla società e dalla politica, noi dobbiamo accendere delle luci sulle questioni come abbiamo fatto in questi giorni, come abbiamo fatto in questi interventi che avete ascoltato, partendo da cose di cui si parla forse troppo poco, come la cultura, la ricerca, e farlo con un discorso che sia trasparente non solo sugli scontrini sono ossessionati dalla rendicontazione anche i nostri ragazzi al decimale, va tutto benissimo, noi lo facciamo però la trasparenza è chi decide le cose dove stanno i centri di decisione chi ci ha commissariato non ce ne siamo accorti è quella l'autonomia della politica che dobbiamo ritrovare e allora se mi permettete, e finisco su questa, su questa immagine io vorrei che questo chiostro così teniamo insieme tutto l'ulivo perché noi non abbiamo niente, anzi guardate lo dico qui perché sia chiaro una volta per tutti. Arrabbiati come me ci sono solo i cattolici democratici in questo momento nel Paese. Pensateci, anche nel PD sono quelli che stanno più a disagio nelle larghe intese. Ci sarà un motivo, avete sentito Sandra Zampa l'altra sera. Dicevo, questo chiostro è quello che noi vorremmo che fosse il Partito Democratico e che fosse anche il nostro Paese. E mi spiego. Il nostro paese deve essere un paese dell'incontro, lo è sempre stato, è per quello che ha ragione Paolo Nori a ricordare i CIE, è per quello che ha ragione chi guarda il Mediterraneo con un po' di aspettativa, non solo per difendersi da che cosa. Eh, per, ecco perché noi dobbiamo insistere sull'idea sull di un'apertura, di un'ospitalità, che sono due concetti antichi, però deve essere un paese dell'incontro per fare insieme cose che non ci sono mai state per fare insieme, per progettare le cose come sono stati, lo diceva Calliandro che ha scritto un libro bellissimo sulla rivoluzione italiana, le nostre poche rivoluzioni culturali sono state rivoluzioni che hanno creato qualcosa che prima non esisteva, che hanno fatto ricerca, che hanno portato, una volta c'erano i manoscritti, se lo sentissero quelli del Barcamp Camp inorridirebbero. Però non so se c'erano degli iPad bizantini, magari c'era però era quel momento in cui l'Italia diventava capitale della cultura, del futuro, della scienza, perché cultura e scienza non sono contro una contro l'altra, no? Cioè, vedo Crama rossa con gli occhiali da sole. Cultura e scienza stanno insieme e sono mortificate in Italia entrambe. Pensateci. E l'Italia deve essere quel posto lì, il posto dove le persone vengono a studiare, per quello che ce l'ho con i cervelli in fuga. Perché a me piacerebbe avere dei cervelli in entrata, che è la vera sfida che abbiamo. A me piacerebbe avere un sistema che premia chi investe, non solo nella conservazione dei beni culturali, ma nella promozione delle forme di creatività. A me interesserebbe avere un paese in cui non sono temi questi che arrivano alla fine dei programmi elettorali, ma che li investono tutti e che cambiano le cose così. E allora, per dirla con una battuta, a me piacerebbe che l'Italia e il Partito Democratico fossero, per motivi diversi eppure convergenti, un posto dove andare, un posto dove andare e stare bene e vivere bene e fare quelle cose che cambiano la vita delle persone, un posto dove andare perché ci si arriva tutti insieme, ci si arriva anche da provenienze diverse, ci si arriva per mettere in comune, che è una bella parola che dobbiamo recuperare le esperienze e le nostre storie, un posto in cui si possano trovare per quanto riguarda la politica i giovani di Occupy PD e quelli che hanno fatto il 68 e anche prima, perché è successo, perché c'è già, perché basta aprire gli occhi, perché basta uscire dalle nostre sedi per rendersene conto. Un luogo dove poter fare dei percorsi che siano comprensibili, che siano verificabili, che siano ispirati dalla passione politica. Basta con questi tristoni che mandiamo in giro, vietiamoli. Mandiamo delle persone che siano convinte di quello che stanno facendo e che costruiscano qualcosa di nuovo e che recuperino in tutta questa sarabanda di nuove repubbliche. Siamo arrivati alla quindicesima repubblica, perché a furia di prometterne non arriva mai una nuova che recuperino quelle antiche tradizioni, lo dico spesso, quando a me parlano del PC, del PSI, della DC, dei repubblicani, mi sembra di tornare indietro di un secolo, di sentire cose dell'antichità, la malfa padre sembra Plinio il vecchio. E invece quella storia, noi l'abbiamo, è stata devastata dal linguaggio scemo, superficiale di questi anni, ma c'è ancora, c'è ancora in queste istituzioni, c'è ancora nella storia di quella piazza qui vicino dei martiri di Reggio Emilia, che è una delle storie più tristi e dolorose, ma più belle della, della nostra Repubblica. C'erano delle magliette a strisce allora. Ecco, io vorrei che noi fossimo questo posto ed è un posto che ha un'ultima caratteristica che vi consegno, è un posto che si muove, che va avanti, perché qui tutti a chiedersi, ma Civati vuole portare il PD più a sinistra, perché più a destra non, non hanno il coraggio, non hanno il coraggio di chiedertelo. Io lo vorrei fare andare avanti il Partito Democratico, non solo nei risultati elettorali, anche nella scelta degli argomenti, nelle parole nuove. Non possiamo avere delle persone confinate in un bagno che fanno l'agenda digitale. Così è, così il dibattito. Poi c'è l'agenda digitale. Capite quante parentesi mettiamo, quante aggiunte? Rimettiamo in ordine le cose. Facciamolo in questi mesi col governo delle larghe intese e tra qualche mese facciamo qualcosa di diverso. Quindi è questo il congresso che vorrei fare non preoccupatevi delle correnti, delle conventicole secondo me non esistono pensateci andando a casa pensateci perché secondo me le correnti non esistono non hanno senso non si capisce che cosa vogliano non si capisce se sono correnti di pensiero o sono correnti di seggiola no perché è così abbiamo un sistema alla linneo per organizzarle tutte hanno trovato anche un giovane di Fioroni, che è un mio carissimo amico, Simone, lo saluto, che l'hanno messo in segreteria nazionale. Allora, noi occupiamoci di tutto il resto. C'è tantissimo lavoro da fare, ma noi lo faremo tutti insieme. E guardate, e mi rivolgo a Nico Giberti, io se mi devono chiedere chi mi sostiene, risponderò nei prossimi mesi Nico Giberti. A costo di sembrare un matto, dov'è Nico che non lo vedo? Quindi... A costo di sembrare un matto, lui è il mio sponsor, io sono il vostro, andiamo avanti. Grazie a tutti, buona domenica e buona estate di politica. Grazie.